Un ciao a tutti da Fabio e un benvenuti al videocorso Disegna in 3D gratis. Questa è la prima video lezione che iniziamo proprio oggi. Ah, comunque potete già dare un'occhiata ai tutorial scritto eh, andando al sito disegnaintredigratis.blogspot.com se avete già eh, visitato questo sito avrete notato il primo post eh, che informava su come installare Blender beh, è molto semplice, basta andare sul sito www.blender.org andate nella pagina Download Blender Qui trovate le varie versioni, a seconda del vostro sistema operativo, installate ciò che più eh, vi aggrada. Nel mio caso è Linux, eh, scegliete un, eh, uno dei vari siti e qua avete modo di quindi scaricare nel vostro eh, computer il, il file zippato che andrete a decomprimere. Bene, una volta scaricato eh, lo potete decomprimere dove volete, Blender ha il vantaggio che può già essere mh, funzionale fin dall'inizio, non ha bisogno di installazione né su Windows, né su Linux, né su Mac. Per capire le capacità di Blender, di quello che si può arrivare a fare con questo programma, che è un programma professionale, mh, potete dare un'occhiata alla Futures Gallery, Alt Gallery, sempre sul sito di Blender. Qui trovate le immagini di quello che alcuni artisti hanno fatto. Potrete notare che molti sono di natura o comunque organici, altri invece sono più tecnici, come eh, prodotti, oggetti o scene di architettura. Viene molto utilizzato anche come programma per animazioni, tanto è vero che sono stati prodotti anche alcuni film con Blender, e altri, data la sua caratteristica di essere anche un uh, programma che uh, può implementare giochi 3D hanno creato dei giochi che possono essere poi uh, scaricati e giocati tramite Blender o anche tramite, tramite compilazione con qualsiasi altro computer bene, iniziamo dal nostro Blender eccolo qui ricordiamo disegna in 3 dgratisblogspotit per andare a leggere il tutorial ok, scegliamo la scena di default che è questa qui appena aperto vi troverete questa pagina ah, per muoversi nel, nello spazio è fondamentale avere un mouse con il classico eh, tasto destro e sinistro e la rotellina che fa da terzo tasto la rotellina eh, se vedete serve per zoomare in questo caso abbiamo una scena base abbiamo una luce che possiamo spostare tramite il tasto g premendo g grab sta per significare e il, il cubo qui centrale anche questo con il tasto g lo potete muovere capiremo più avanti come si può eh, scalare ridurre dimensionare diversamente questa è una camera una videocamera che è quella che ci permette di vedere il cubo in uh, funzione prospettica o anche ortogonale dipende da quello che si va a fare questo cerchietto qui invece è il cursore 3D che sarà fondamentale per compiere determinate operazioni che vedremo un, un, più avanti magari. iniziamo col costruire il nostro, uh, il nostro oggetto eh, come primo tutorial ho scelto una cosa molto semplice si tratta di una sedia come possiamo eh, utilizzare già il cubo che c'è qui? Beh, bene, premiamo il tasto N e troviamo qui una barra che si apre sulla destra la barra Transform se andiamo a leggere Dimensions queste sono dimensioni espresse in metri del cubo questo è troppo grande, chiaramente andremo a ridurlo quindi punto .45 come eh, larghezza punto 45 come lunghezza punto 05 come altezza se premete il tasto della rotellina avete modo di fare un cambiamento di visuale ecco lo vediamo in 3D quindi questo è il nostro sedile la prima eh, cosa che farà parte della nostra sedia se premete il tasto T vedete anche un'altra serie di eh, pulsanti gli Object Tools, anche questi saranno fondamentali eh, per modificare il nostro oggetto, la nostra sedia e comunque per lavorare con Blender un'altra cosa da eh, tenere presente è che è fondamentale avere anche il tastierino numerico perché la visuale mh, del eh, delle varie viste, eh, sono proprio nei numeri, eh, come shortcut, come abbreviazioni. Il numero 7 è una visuale dall'alto, per esempio, l'1 una visuale frontale, il 3 una visuale invece laterale, il 5 può essere una visuale sia prospettica che ortogonale, basta premerlo per avere le due cose. Torniamo al nostro oggettino, cambiamo la prospettiva, eh, magari nascondiamo la camera con il pu pulsante H, ecco qui che non ci disturba più ripremiamo T per nascondere la barra possiamo allargare il, la finestra 3D che è quella principale qui basta tirare eh, il, il bordo l'estremità delle altre due schede per allargarlo e scegliamo anche la, la modalità wireframe premendo il pulsante Z ecco che vediamo trasparente il prodotto nostro eh, se volete eh, con il pulsante Viewport Shading si può scegliere anche come visualizzare gli oggetti solid, wireframe. A noi serve vedere così wireframe perché abbiamo anche altre cose da inserire. Con il tasto destro del mouse avete modo anche di eh, selezionare l'oggetto o gli oggetti quando ce ne saranno più di uno. È il momento di aggiungere qualcos'altro. Adesso abbiamo il sedile, possiamo metterci le gambe quindi da add che troviamo qua in alto scegliamo mesh mesh è un termine chiaramente inglese sta a significare maglia rete perché eh, gli oggetti complessi a volte lo vediamo meglio se mettiamo in uh, edit mode mh, sembra proprio qualcosa di reticolare noi lo chiamiamo in italiano eh, solido 3D bene, allora add mesh, aggiungiamo un cubo eccolo qui anche questo è enorme come eh, eh, di default escono dimensione, dimensioni le cambiamo faremo una gamba da 5 cm x 5 di dimensioni e alta 40 cm quindi sull'asse X scriviamo 0.5 asse Y.05 Z che è l'altezza 0.40 ecco, questa è la nostra gamba chiudiamo possiamo spostarla ottenendo premuto il pulsante destro del mouse e confermando con il sinistro o sempre col tasto G è indifferente adesso dobbiamo agganciare questa gamba al, al sedile come facciamo? usiamo una funzione fondamentale di Blender che è quella dello snap qui trovate nella barra dei menu una forma che è una calamita premendo questa avrete modo di utilizzare le funzioni per agganciarlo come un magnete al, al sedile dobbiamo cambiare anche però mh, tipologia di eh, aggancio se premete la barra a fianco vedrete volume, faccia, i bordi o i punti o incremento noi utilizziamo i vertex per andare meglio di solito io non utilizzo di default questo qui, lo tengo chiuso, perché premendo il tasto G e Ctrl subito dopo andrete ad agganciarlo molto bene, eh, senza bisogno di avere già <coughs> il, la funzione magnetica sempre attaccata. Quindi G, Ctrl, troviamo che non si aggancia molto bene, quindi dobbiamo a zoomare un pochettino finché capiamo e facciamo capire il nostro Blender dove dobbiamo attaccarlo non è così, non ancora, devo premere neanche così, fate un po' di esperimenti, eccolo qua, adesso si è agganciato, bene, di gambi ce ne sono 4 in una serie, pertanto dobbiamo duplicare questa gamba, come si duplica? beh, allora, premete il tasto T, vedete qui, duplicate objects, con questo si può duplicare. Leggete qua eh, nella descrizione che compare quando eh, fate passare il mouse sopra il tasto Shortcut Shift D Quindi premendo Shift e D otteniamo la stessa cosa Eccolo qui, per esempio abbiamo duplicato semplicemente premendo, semplicemente premendo i tasti Shift e D Questa combinazione cosa molto usata dagli utenti Blender in quanto serve per aumentare eh, la produttività quindi essere molto più veloci e comporre le cose bene, andiamo anche in questo caso a snappare la nostra eh, gamba cerchiamo di andare il più vicino possibile magari zoomiamo per avere più precisione ecco, questa è agganciata anche questa duplichiamo di nuovo, shift D e andiamo ad agganciarlo nella parte opposta ancora una gamba gctrl non mi ha preso il punto giusto zoom ancora un po' eccolo qua, fatto la parte sotto è pronta ci aggiungiamo anche uno schienale e dopo la nostra sedia sarà pronta quindi di nuovo add mesh cube ecco il nostro cubo gigantesco tasto n Cerchiamo eh, la parte Dimensions, quindi le dimensioni In questo caso diamo larghezza 0.45 Altezza, facciamo 40 cm Profondità, 0.05 Eccolo qui, questo è il nostro schienale Possiamo rovesciarlo di 90 gradi sull'asse X, se guardate qui la barra sotto con i tre, eh, le tre linee rossa, verde e blu, sono gli assi di riferimento. L'asse X, per esempio, possiamo ruotare lo schienale di 90, gradi, R90X e questa è la posizione dopo che andremo a eh, mettere lo schienale, Adesso, snappiamo GCTRL, non va. eccolo qui. Bene, ecco qua la nostra sedia è una cosa molto semplice, eh, comunque sarà un oggetto di base che avremo modo di modificare e farlo sembrare più verosimile, intanto come primo disegno direi che è già più che sufficiente, A fin conti questo è un corso mh, base, quindi per persone che non hanno esperienza di disegno o alcuno o comunque molto limitato, eh, solo che adesso vedete abbiamo tanti cubi messi assieme, però non sono fusi in un oggetto unico. Allora, li selezioniamo tutti Premiamo il tasto B Qui ci compare un quadretto Tirando con il tasto del mouse sinistro Selezioniamo tutto quanto Vogliamo fonderli un unico oggetto Il tasto Join Che troviamo nella barra Object Tools È proprio quello che fa al nostro caso Premiamo E adesso avremo un oggetto unico Se lo muoviamo Si muove unicamente Benissimo Sarà il caso di dargli anche un nome Allora togliamo la barra lì, premiamo N, e questa è la barra transform, facciamo scorrere, troviamo item, l'oggetto, cube.005 non è un buon nome, gli diamo il nome sedia, se notate eh, nel riquadro in alto a destra, che si chiama outliner, qui compare la sedia, la nostra sedia, questo, eh, questa schermata qui è molto importante quando si sono, ci sono scene complesse E qui abbiamo quindi una lista di tutto quello che compone questa, questa scena Adesso è molto semplice, la lampadina, la videocamera, la sedia e, e basta E sotto, mh, nella barra con varie linguette, scegliamo questa del cubo giallo Che è la eh, mh, linguetta Object comparirà il nome seria Quindi, ok, siamo a posto il nostro primo oggetto l'abbiamo preparato possiamo anche salvarlo da file save as e lo andate a salvare dove meglio credete magari vi create una cartella apposita e andate a salvare tutti eh, gli oggetti che andremo a creare nel nostro corso disegna in 3D gratis Benissimo, con, con ciò direi che è tutto, il nostro primo appuntamento si conclude qui, al prossimo video tutorial, ciao a tutti da Fabio, bye bye!